Buonasera e benvenute e benvenuti, sono Francesco Fattori, sono ricercatore di codici ricerca e intervento e questo è il terzo dialogo della serie Fantasmi non esistono. Siamo in, in diretta a Facebook e potrete poi trovare il video caricato su, su YouTube, sulla nostra pagina. Durante questi, questi dialoghi, di cui appunto questo è il terzo eh, di quattro, stiamo cercando di approfondire eh, le diverse sfaccettature dell'etichetta NIT, Uh, cercando di andare oltre appunto la definizione um, che identifica giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non sono in formazione e non sono inseriti in percorsi scolastici. Um, come dicevamo, appunto, questi dialoghi rientrano all'interno di una cornice di progetto, un progetto europeo che si chiama che si chiama Like, il cui acronimo sta per Life Investment is Key to employment che si sviluppa in tre paesi europei, che sono la Bulgaria, l'Ungheria e la Lettonia, e appunto l'obiettivo di supportare progetti di inclusione sociale, inclusione eh, lavorativa come esito finale di ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, studiano e non sono in percorsi formativi, ma che hanno anche delle fragilità a livello di salute mentale eh, o sono appunto persone con, eh, con disabilità. Quindi questa è un po' la particolarità di, di Like, di eh, appunto lavorare, cercare di lavorare con ragazzi che rientrano nella condizione transitoria di, di NIT, eh, però in più presentano queste, queste fragilità. Eh, All'interno del progetto Like, codici eh, ente valutatore, eh, questo vuol dire che nei mesi scorsi siamo andati in, eh, appunto nei, nei paesi degli enti partner, quindi in, in Bulgaria, in Ungheria e andremo in Lettonia eh, a inizio maggio, da cui tra l'altro... Trasmetteremo il quarto dialogo il, il 4 maggio, poi vedrete in coda al, eh, al dialogo il, il cartello che vi ricorderà appunto questo appuntamento. Ehm, quindi siamo andati nei paesi partner per osservare e, e valutare insieme ai professionisti che ci lavorano eh, il modello implementato dal appunto dagli enti che stanno lavorando eh, al progetto LIKE. Ehm, faccio una breve sintesi rispetto mh, alle attività proposte dentro LIKE quelle che compongono un, un modello che nel progetto viene chiamato programma multidimensionale, ossia um, una serie di attività e di servizi, uh, come possono essere per esempio delle attività come uh, attività sportive, attività di pet therapy, attività di volontariato e servizi come il counseling, come l'orientamento lavorativo, come il supporto psicoterapeutico, uh, appunto per favorire l'inclusione sociale e lavorativa, di uh, giovani in condizioni di NIT e in più con le, con le fragilità di cui, uh, di cui parlavamo prima. Um, perché abbiamo deciso di uh, parlare di NIT e in realtà appunto con, um, aggiungendoci il tema della disabilità e della fragilità, perché uh, quando si parla appunto di um, questa tipologia di persone, diciamo, dal punto di vista della ricerca, ha affrontato eh, marginalmente il concetto di NIT associato al tema delle fragilità e delle disabilità, mentre sono numerosi gli enti che a livello sia nazionale sia internazionale eh, lavorano per l'autonomia, per l'autodeterminazione di giovani con, eh, con disabilità. In questo senso, infatti, ci interessava eh, dialogare stasera con chi si occupa da anni di autonomia e di inclusione sociale, di persone giovani con, con disabilità eh, in Italia e eh, appunto eh, confrontare un po' l'approccio a livello nazionale con eh, l'approccio che abbiamo visto sui diversi ehm, sui diversi contesti internazionali di like. Eh, vi ricordiamo prima di cominciare appunto la nostra chiacchierata con, con l'ospite di stasera, che potete fare domande attraverso la nostra diretta di Facebook, quindi poi ci arriveranno le domande che potremo girare al nostro ospite, che vi eh, presentiamo subito. Eh, stasera abbiamo con noi Andrea Sagliocco, eh, educatore esperto in, in supporto appunto a percorsi eh, per l'autonomia di persone con, con disabilità e coordinatore dello SFA, dell'associazione dell eh, Handicap sulla testa associazione che um, opera a Milano, associazione di volontariato che opera a Milano a favore di uh, persone con disabilità intellettiva uh, sin dal 1989, quindi un'esperienza uh, più che trentennale um, associativa in questo senso. Andrea, benvenuto, grazie ancora per, per dedicarci appunto questi 40-45 minuti di, di chiacchierata, quindi grazie ancora e, e, ben, e benvenuto. Grazie a te, grazie dell'invito e dell'opportunità soprattutto. Eh, parto subito con la prima, diciamo, col, col primo stimolo. Eh, ovviamente ti ho introdotto come educatore esperto e coordinatore appunto del, eh, del nuovo SFA che, che gestita in convenzione col, col Comune di Milano. E, però chiaramente oltre ad essere coordinatore dello SFA hai un'esperienza più che decennale in questi percorsi di accompagnamento di persone con, con disabilità e Due parole che eh, vengono spesso associate a questo tipo di percorsi sono autonomia e m, autodeterminazione, a volte usate impropriamente, a volte usate come, m, come sinonimi. Eh, quello che ti vorrei chiedere per appunto, in, introdurre un po' questa, m, questa chiacchierata è come m, le declinate poi m, nella pratica e eh, appunto se stanno per la base dei vostri interventi e eh, in che modo appunto vengono Ehm, promossi questi due meccanismi nelle persone che voi supportate con i vostri, con i vostri servizi ok, allora, innanzitutto grazie, grazie ancora per l'introduzione eh, allora ehm, hai toccato e eh, comunque hai accennato due termini che sono fondamentali, sono trasversali tra di loro, autonomia e autodeterminazione è vero come dici tu Francesco che molte volte vengono sovrapposti o vengono utilizzati anche in maniera impropria ma sono due termini fondamentali Parto da un concetto, un concetto che è sta diciamo, alla base di, di tutti i nostri ragionamenti, tutti i nostri diciamo, interventi educativi sul territorio. Che la, la cosa fondamentale è mettere al centro il beneficiario, cioè quindi la persona con in questo caso appunto con disabilità cognitiva. E è fondamentale perché mettere al centro la persona significa comunque valorizzarla nei suoi percorsi quotidiani, nei suoi percorsi comunque di crescita, e ehm, diciamo ehm, cercando anche appunto di farla. Eh, di farla crescere in percorsi di personali, quindi sviluppando tutta una serie di autonomie che dopo toccheremo piano piano e di inserirla all'interno di un tessuto sociale che è il tessuto sociale di riferimento. Eh, prima ha citato eh, appunto il, il servizio, lo servizio dello SFA, eh, che è appunto l'acronimo di servizio di formazione e autonomia. È un servizio che come handicap sulla testa abbiamo attivato da settembre. Quindi comunque per noi, all'interno della nostra associazione ONUS, è un servizio nuovo, ma è uno dei servizi che possono essere proposti sul territorio di sul territorio di Milano ad oggi si contano circa più di 20, 20 SFA aperti accreditati col, appunto, con, con, con il Comune e che cosa si fa all'interno del, del percorso dello SFA? Eh, bisogna dire um, tutta una serie di precisazioni. Innanzitutto è un percorso che è per persone con disabilità lieve, eh, per persone che appunto hanno un, età, un range di età che va appunto dai 16 anni ai, ai 35 massimo e ehm, è un percorso che dura un massimo di 5 anni. Perché dura un massimo di 5 anni? Perché all'interno dei 5 anni è suddiviso in tre, in tre moduli: il modulo formativo, il modulo di consolidamento e il modulo di monitoraggio. Il modulo formativo è il modulo iniziale eh, all'interno del, del quale appunto la, il beneficiario o persona con disabilità si inserisce nel modulo che, che dura i primi tre anni. All'interno di questo modulo vengono, eh, si cerca di sviluppare tutta una serie di, eh, di, di, di aree di intervento finalizzate appunto all'incremento e al rafforzare delle autonomie esistenti oppure a comunque a, a crearne delle nuove. Parliamo di autonomia è un concetto molto ampio e appunto quel concetto di autodeterminazione. Perché? Perché um, bisogna um, un concetto, che un termine, che, una frase che a me piace molto eh, e che dà alla base, diciamo, dei, dei, nostri, dei nostri servizi educativi è che um, non, eh, non dobbiamo mai trattarli come persone con disabilità, ma non dobbiamo dimenticarci che sono persone con disabilità. Che cosa significa questa roba, questa frase che potrebbe risultare um, ridondante e banale? Che, ehm, avere una, che avere un approccio eh, del tutto spontaneo e, e valorizzando l'individuo significa metterlo al centro e significa che la persona, quindi il soggetto attivo, riesce a sviluppare tutta una serie di potenzialità autodeterminandosi, appunto, in un percorso di crescita, un percorso di crescita che molte volte è un percorso, è un percorso verso l'adultità, perché comunque stiamo parlando di persone che sono molto giovani. E le aree di intervento invece su cui si spazia sono, sono molteplici, perché ehm, te, ne, te ne elenco alcune, sono aree che vanno dalle abilità sociali, quindi il, il potenziamento delle abilità cognitive, emotive e anche comportamentali, alle abilità personali e all'interno anche delle abilità domestiche, perché ehm, non dobbiamo mai dimenticarci che per delle persone normotipiche tutta una serie di... Ehm, di autonomie sono scontate e sono, diciamo, sono sviluppate nel tempo in maniera del tutto diretta e spontanea. Con le persone con disabilità, eh, in questo caso di disabilità cognitiva, eh, nulla va dato per scontato ed è giusto che ci siano dei professionisti dietro le quinte, quindi in questo caso appunto delle figure educative, che forniscono eh, del, degli strumenti spendibili sul, sul territorio, nella vita quotidiana, all'interno delle loro domestiche o all'interno di percorsi che possono essere percorsi eh, socializzanti o di inclusione lavorativa. Un'altra cosa che appunto l'ultimo, poi dopo ti, ti, ridò, ti ridò la, la parola, qui eh, ci tengo a precisare è che ehm, uno degli obiettivi, non il meglio, non uno degli obiettivi, eh, una delle ehm, priorità a cui, cui cerchiamo appunto di eh, sottolineare sia ai servizi sociali che alle, ai nuclei familiari, che l'obiettivo finale di un percorso come potrebbe essere lo SFA non è l'inserimento lavorativo. Detto ciò, la parentesi qual è? Che nel momento in cui poi eh, la persona riesce a sviluppare tutta una serie di autonomie, tutta una serie di tirocini socializzanti che poi sfociano anche in un sedimento lavorativo, bing bing, siamo i primi a dimettere la persona e ad accompagnarla verso il mondo del lavoro. Ma, ma gli obiettivi sono altri, sono quelli che citavamo un po' prima, eh, lavorare su sviluppo di autonomie e su anche autodeterminazione all'interno del buco familiare, ma del territorio. Eh, perfetto, grazie mille. grazie mille Andrea. Diciamo che hai, dato, um, hai fatto un'introduzione molto precisa e molto accurata eh, appunto di quello che è, che è poi lo SFAI, di quello che succede e soprattutto dell'approccio e delle teorie che sono poi alla base del, dell'intervento e, e del supporto. Hai anche citato appunto, ne avevamo anche, anche discusso un po' nella, nella preparazione di, questa, um, di questo dialogo, sul dire che ehm, l'esito finale non deve essere per forza l'inserimento lavorativo e questo collegandoci al progetto LAE che ci trova molto in consonanza appunto col fatto che per tutta in realtà una, un lavoro preparatorio di sviluppo personale sulla persona, di sviluppo di eh, autonomie ehm, per quanto possibile appunto che poi potrebbero esitare ma non deve esserci per forza la, ehm, la spinta sempre verso l'inserimento lavorativo come unico esito positivo poi del percorso, perché se no sarebbe eh, riduttivo, sarebbe fuorviante, appunto a seconda poi dei punti di partenza delle persone, eh, eccetera. Quindi questa mh, è una connessione col progetto, mh, col progetto in cui siamo appunto che dà la cornice a questi dialoghi che poi mh, approfondiremo meglio nell'ultimo dialogo con, eh, con gli enti partner. La prima eh, domanda che ti, anzi la, la seconda è che si connette un po' appunto al concetto di mh, autodeterminazione quindi di promuovere le scelte della persona che, e fare in modo che vengano appunto prese dalla persona stessa ehm, è un po' una domanda sfidante nel senso che appunto ehm, come rispondete alla sfida di promuovere scelte della persona che siano veramente eh, scelte fatte dalla persona stessa e non come spesso accade ma come accade anche a persone Ehm, non con disabilità, non mediate dalla famiglia, dagli educatori, dall'educatrice o, o da altre figure significative che compongono comunque il contesto relazionale della persona? Allora, è una domanda sicuramente stimolante. E, allora, mh, bisogna partire da, da un presupposto che, quello un po' che vi accennavo un po' prima, un po' in collegamento alla domanda precedente, mettere al centro la persona significa, significa che la persona è colui che diciamo che è la parte attiva. Il che significa che molte volte, soprattutto con persone con disabilità, si crea una relazione d'aiuto tra assistente e assistito. Sicuramente bisogna avere, avere dell'intenzionalità negli interventi che si fanno, perché comunque sono persone che vanno supportate, vanno monitorate nei loro percorsi, però la persona nel momento in cui è al centro è in grado, cioè non è in grado, cerca di essere, trova innanzitutto una, una persona che gli dà fiducia. E questo è fondamentale e in più riesce comunque a esprimersi in un contesto altro rispetto molte volte quelle, rispetto a contesti per esempio di, di casa o comunque eh, contesti di contenitori ben definiti dove la persona non riesce ad essere proprio, proprio se stessa il che cosa significa che ehm, ehm, tornando un po' alla, al discorso che dicevi te, te prima non è facile sono comunque eh, non è facile sia dal punto di vista del professionista che sta dietro che della persona che bisogna essere valorizzata. Molte volte la persona non è, non è in grado perché non è, non è allenata. E sta un po' al, al, al conduttore cercare di, cerca di stimolarla. Cosa significa? Che alle volte alcuni interventi vanno, vanno mediati, eh, alle, alle volte non sempre diciamo la L'azione prettamente pratica che il beneficiario, quindi la persona con disabilità, ha scelto è quella funzionale, ma attraverso comunque un rimando, una, un dialogo e una, comunque una, una, una comunicazione verbale si cerca di spiegare e dare degli strumenti necessari che poi nelle volte successive si cerca un po' di trovare delle soluzioni alternative. Quindi, quindi sicuramente non c'è un ricettario eh, fatto e finito. Bisogna un po' ehm, prendersi innanzitutto del in tempo da entrambi i lati, sia da parte del beneficiario, da parte del, del, del professionista e trovare comunque delle, delle connessioni delle sinergie che siano poi utili entrambi. Nel momento in cui la persona con disabilità si trova a suo agio e ha creato un rapporto anche di empatia con, con l'educatore, con, con il professionista diciamo di riferimento, eh, permette tutto poi in un secondo momento dei, dei passaggi molto più snelli, molto più eh, funzionali al suo percorso di crescita. Eh, perfetto, molto, molto chiaro. Quindi, tempo e, e fiducia nella, nella relazione mi sembrano, mi sembrano due, elementi, due elementi chiave. E, mh, e rispetto diciamo, appunto al sistema, che può essere il sistema famiglia di provenienza. Lì, invece, come si gioca un po' la relazione? Nel senso che, poi, la famiglia nel momento in cui vede, ehm, acquista anche lei fiducia, anche essa fiducia. Verso poi il professionista che segue comunque il, il contesto, l'organizzazione che supporta il proprio figlio, figlia, eh, fratello, sorella, eccetera, si lascia eh, diciamo, condurre, si tira un po' indietro? Diciamo, allora, farà? guarda, sicuramente oltre che alla, al ruolo della famiglia, aggiungo anche al ruolo dei servizi sociali e delle realtà che collaborano eh, con, con i beneficiari. È fondamentale una, una triangolazione, comunque il, il rete. Fondamentale rete che cosa significa? Che ehm, modalità di intervento che, si, ehm, che poi vengono verificate essere corrette e giusto che eh, vengono condivise tra, tra tutti questi identificati per andare nella stessa direzione. Perché alle volte eh, nel nostre, nella nostra esperienza, comunque nella mia esperienza, eh, sicuramente troviamo delle famiglie che, hanno, eh, sono famiglie che sono molto affaticate perché eh, anche fanno fatica a trovare sia a livello territoriale, ma anche a, a livello anche molto più macro, nazionale, delle, delle, modalità, del, diciamo, delle possibilità per poter eh, creare delle alternative valide ai propri, ai propri figli. E quindi sicuramente da parte nostra, massima, ovviamente sia sì, massima trasparenza, ma, ma una comunicazione, non ti dico quotidiana, ma, ma, ma deve essere una, una comunicazione abbastanza frequente. E da parte loro ci deve essere anche un rapporto di fiducia. Come si costruisce? Si costruisce. E quindi non, non ho nient'altro da aggiungere. L'abbiamo verificato nel tempo questa cosa perché, eh, perché poi dopo sono tutti effetti che eh, in maniera trasversale vanno poi a, a creare quel, quel rapporto funzionale e um, um, positivo uh, per il beneficiario stesso. Quindi semplicemente per questo. Il ruolo dei servizi sociali è fondamentale anche quello perché sono, uh, sono degli enti che sono in grado comunque di poter sbloccare tutta una serie di, di dinamiche legate alle politiche sociali in riferimento al soggetto di cui stiamo parlando. E sono comunque servizi sociali che alle, molte volte sono oberati di, di, di lavoro e quindi sta anche da parte nostra aggiornarli in maniera quotidiana trovando comunque delle, delle soluzioni ok perfetto grazie mille Andrea quindi la, la, la persona al centro però un occhio al sistema chiaramente poi poi di relazione quindi non è solo il lavoro sulla persona, ma è comunque un lavoro che ha più direzioni ed è un lavoro di assolutamente di rete di sistema. Um, una cosa che ci collega, diciamo, una, una curiosità che ci collega un po' all'autodeterminazione, alla, appunto alla, al supportare la persona nelle proprie, nelle scelte che fa, quella poi dei, dei possibili contrasti che si possono creare tra appunto una decisione, una scelta che fa la persona e diciamo invece il, il vostro punto di vista sulla situazione e sulla scelta che, che, che quella persona sta, sta per prendere rispetto al proprio percorso di vita. Eh, eticamente, quindi questa è un po' una domanda rispetto poi al vostro posizionamento etico, eh, come vi ponete di fronte a delle decisioni che dal punto di vista del professionista che segue la persona, dell'organizzazione, potete ritenere in qualche modo sbagliate o comunque non positive per la persona, ma che... Comunque riflettono un, uh, un movimento di autodeterminazione e di scelta personale, poi della persona beneficiaria, quindi della persona stessa. Vi è mai capitato? È un, è un ok. Guarda, il concetto di autodeterminazione passa anche attraverso questo. Che cosa significa? Che sicuramente. Eh... Il beneficiario, un po' come diciamo prima, adesso non voglio essere ridondante, però eh, va valorizzato, va messo al centro, il, il rischio è anche che eh, alcune situazioni non, non, diciamo, non vadano secondo diciamo, una, una logica eticamente corretta. E bisogna, all'interno di quel tipo di, di diciamo, di, di, di sistema che si crea, innanzitutto verificare che sia un ambiente protetto in cui appunto la persona, il beneficiario non si mette in una situazione di difficoltà di pericolo. Dall'altro lato eh, le, lo sbaglio che cosa implica? Implica poi dopo un eh, conseguentemente un poter eh, intervenire e verificare insieme alla... All'utente, comunque, alla persona con disabilità cognitiva, quali sono state le difficoltà e quali poi domani possono essere eh, gli strumenti da poter utilizzare per non, eh, diciamo, intraprendere gli stessi, le stesse difficoltà, gli stessi errori. Quindi è stimolante, non sempre è possibile farlo, perché bisogna eh, sempre, nel eh, momento in cui si mette la persona al centro, cosa significa? Che bisogna un po', eh, non, non è che le modalità di intervento educativi vanno bene, per non vanno bene per tutti quanti. Bisogna un po' creare, cercare di creare un abito ad hoc per la persona che sia di fronte. Non è sempre, non è sempre facile, perché, eh, perché tutta una serie di ragioni, anche alle volte per mancanza di, de, di, di, di risorse eh, umane, o anche comunque di tempo, però è quello che si cerca di fare. Perfetto, in questo senso forse ci siamo dimenticati di dire che ci sono un, uno, uno degli strumenti che può facilitare eh, un po' l'organizzazione del lavoro e il monitoraggio del percorso sono, sono i pay, mi sembra che li abbiamo citati, giusto? Quindi anche no. lì è tutta una concertazione, adesso magari poi ci, ci racconti un attimo, è una concertazione con la persona dove rientra anche la famiglia, e quindi forse lì si può guidare un po' e si può capire mano a mano, e può essere anche occasione di apprendimento, come dicevi ora. Guarda, la modalità che utilizziamo noi, ma che comunque la modalità. Eh corretta e condivisa anche da altri enti, è sicuramente dopo una, una prima fase di osservazione in cui si cerca un attimo di, eh, mh, di osservare eh, la, il beneficiario in tutta la sua totalità, si, dopo si elabora il PEI che va sicuramente condiviso con la famiglia Il PEI, di cosa stiamo parlando, l'acronimo di progetto educativo individualizzato. All'interno del PEI vengono... Um, analizzate, descritte in maniera del tutto eh, più possibile oggettiva eh, le, le, le modalità di intervento che poi verranno sviluppate nel corso del tempo. Perché va, um, va coinvolta l'ente, va coinvolta scusami, la famiglia, perché la famiglia ha un ruolo determinante. E il, il creare connessione, rimanere tutti sullo stesso binario permette poi di poter lavorare in maniera molto più fluida e funzionale alla, alla persona con disabilità stessa. Quindi sono uno strumento che innanzitutto viene anche richiesto dai, dai servizi sociali comunque da, dagli, enti, da, dagli enti che forniscono, cioè che accreditano determinati servizi. E poi uno strumento che a livello educativo serve per avere tutta una tracciabilità eh, con, con il soggetto di riferimento. Eh, grazie, grazie anche per aver detto cosa, per cosa sta PEI, perché su, sugli acronimi è sempre, è sempre importante specificarli e definirli. E facciamo un salto rispetto in realtà a un altro tema quindi passiamo in realtà dal tema più sulle che riguardava l'autonomia e la determinazione quindi eh, la persona beneficiaria nel suo percorso a un, a un tema che per il progetto Like è, è stato centrale cioè quello degli spazi nel senso che Like aveva proprio l'obiettivo eh, di creare anche fisicamente di utilizzare degli spazi eh, per delle attività appunto che poi supportassero nei modi in cui che abbiamo descritto prima, appunto questi percorsi di, di sviluppo personale e di inclusione sociale. Um, abbiamo visto poi nelle nostre visite in Bulgaria e in Ungheria che gli enti hanno approcciato, diciamo, questa indicazione di usare gli spazi in modo differente. Chi ha scelto appunto di concentrarsi su spazi che aveva già per svolgere tutte le attività in loco, quindi far arrivare i beneficiari negli spazi che probabilmente già conoscevano, comunque eh, centrali della città, quindi comodi, raggiungibili con i mezzi, e, e di far girare tutto attorno, quindi a uno spazio ehm, molto definito, chi invece ha portato le attività fuori, i propri spazi, i propri uffici, le proprie stanze, quindi raggiungendo i beneficiari a seconda poi dei diversi target, delle diverse attività, quindi in spazi altri. Eh, rispetto a questo, rispetto alla dimensione spaziale, ehm, qual è il vostro approccio, come vi siete organizzati, eh, appunto comparando sempre sia l'esperienza Uh, pre-SFA, quindi quella degli, degli appartamenti o di tutti comunque i servizi che avete offerto in questi anni, sia comunque lo SFA che ci ricorda un, un po' le um, attività di like. Ecco. Esatto, guarda, allora, ehm, quello che ti posso, posso dire anche nella nostra esperienza, ma è comunque una descrizione che, che, che funziona, è che allora, avere un, un luogo di riferimento... Eh, è una, una dinamica che è una situazione che crea innanzitutto della stabilità e della tranquillità per i beneficiari. Quindi, sicuramente avere un luogo di riferimento come può essere lo SFA, come può essere un appartamento per percorsi di residenzialità, è comunque un, un punto fermo. Eh, per quanto riguarda il nostro FA, il nostro SFA, di cui appunto ne stiamo parlando in questa, questa chiacchierata, eh, noi abbiamo un luogo di riferimento appunto dove, eh, dove gli utenti vengono qui tutte le mattine, e, e poi che cosa facciamo? Cre cerchiamo di creare delle commissioni sul territorio. Perché sul territorio? Perché è lo stesso territorio di riferimento nella vita, nella vita quotidiana dei, dei beneficiari stessi. Eh, che cosa significa creare delle commissioni sul territorio? Vuol dire eh, attivare, cercare di attivare tutta una serie di attività laboratoriali, eh, di di esperienze ehm, appaganti innanzitutto, ma comunque socializzanti e di, di tirocini che possono avere anche una propensione, una finalità lavorativa. Eh, All'interno di tutto questo macro, eh, diciamo di questa macro descrizione che ti sto facendo, eh, perché eh, ci tengo molto a, a sostenere il, diciamo, la, la terminologia di, di connessione, di creare rete. All'interno della, della creazione della rete, che cosa succede? Succede che innanzitutto il, i, i progetti, comunque l'attività di riferimento si diffonde sul territorio e quindi c'è modo anche per eh, l'ente stesso di poter essere conosciuto, perché alle volte il vicino che abbiamo a fianco non lo conosciamo finché non, non attiviamo dei percorsi. Purtroppo eh, abbiamo una vita molto, molto densa e, e non sempre si riesce a, a, a creare quel tipo di, di, di rapporto, comunque di scambio. E poi, eh, il, il creare connessioni implica anche che dall'altra parte eh, ci può essere proprio uno scambio, una sinergia e quindi diciamo un po' da cosa nasce cosa. Eh, nella nostra esperienza di, di questi ultimi sei mesi siamo riusciti a attivare sia dei dirigenti socializzanti sul territorio, Proprietici poi comunque a tutta una serie di, di, di sia di inclusione sociale ma anche di, eh, di, di, di sviluppi professionalizzanti. Quindi il saper eh, essere il saper stare all'interno di, di, di un gruppo di lavoro, il rispettare gli altri, il per esempio il, lo spostarsi, eh, le spostarsi come mezzi. Eh, questo perché cosa? Io sto facendo tutta una serie di esempi, ma un po' per entrare Dettagli. Non dimentichiamoci mai che per le persone normotipiche eh, tutta una serie di atteggiamenti e di modalità di, di spostamento, di autonomia sono scontate e sono diciamo abbastanza banali. Per le persone con disabilità si, si crea, mh, non è innanzitutto per nulla banale e quindi si creano, tutto, possono, possono subentrare tutta una serie di difficoltà. Quindi è giusto che anche all'interno di un'azione che può risultare del tutto... Um, facile ma è pratica come può essere lo spostamento sui mezzi implica tutta una serie di, di, di, di sviluppi il andare a prendersi il prendere i mezzi, il, il, il comprare un biglietto per, eh, per poi salire sull'autobus l'attraversamento pedonale e quindi l'osservare anche dalla parte diciamo del, del, del professionista dell'educatore se quella persona eh, ha instaurato tut, ha, ha tutta una serie di modalità socialmente adeguate e se non, se, ovviamente se ce l'ha, rafforzarle, perché il, il rimando verbale è fondamentale. Se non le ha, eh, il creare assieme appunto al, al beneficiario fornire tutta una serie di strumenti utili poi eh, nella sua vita quotidiana. Perché non ci dimentichiamo che eh, un percorso come questo essere quello SFA è un percorso eh, che dura eh, settimanalmente 20 ore. E, e quindi la, la persona con, con disabilità cognitiva poi ha tutto un altro pezzo della giornata, della settimana, da dover affrontare. E l'aver ehm, imparato e comunque l'averle fornito, un, noi lo chiamiamo un bagaglio, come se fosse proprio una valigia di autonomie spendibili sul territorio, mi permette poi di poter un domani poter affrontare la vita con un altro tipo di prospettiva. Assolutamente, grazie, grazie Andrea, Hai in realtà anticipato la parte de, appunto della, del livello territoriale, quindi era, era poi la prossima domanda che, che ti avrei fatto, ma è, è molto chiaro è, e, e ti ringrazio ancora. Una, una domanda che si connette in realtà appunto più, visto che l'hai citato, all'inserimento lavorativo che comunque è diciamo uno degli obiettivi, quindi vogliamo un po' Uh, desacralizzare appunto il fatto che sia l'unico obiettivo, l'obiettivo finale dei percorsi, quindi questo anche in like o anche appunto nelle nostre riflessioni dal webinar, dal primo webinar e negli altri dialoghi, che sia l'unico obiettivo appunto finale, l'unico esito positivo. Uh, una domanda che ti, che ti faccio è quali secondo te era questa esperienza comunque sia dello SFA ma anche precedente e, ed altri percorsi che hai, che hai visto uh, da vicino e da, e da lontano quali secondo te sono ancora le barriere, quegli ostacoli ancora troppo ingombranti che i giovani con, con disabilità incontrano quando provano appunto ad affacciarsi nel mondo del lavoro? Allora, sicuramente allora, bisogna innanzitutto fare due, due distinzioni tra il profit e il non profit. Non faccio dei discorsi generali perché comunque mi baso anche molto sull'esperienza diciamo, sull quotidiana nel campo. Quello che stiamo notando è che eh, attivare dei percorsi professionalizzanti o comunque dei tirocini socializzanti eh, con enti no profit eh, è molto più semplice. Perché? Perché, comunque, abbiamo di fronte un ente che ha tutta una predisposizione a dei canali, a delle risorse e soprattutto degli strumenti educativi, eh, in, in, diciamo, in, in connessione sullo stesso binario del, diciamo del, dell'ente che va a chiedere quel servizio. È una sfida molto più ampia, molto più ardua, invece, cercare di attivare delle. De, de, delle attività, ma anche delle attività laboratoriali con enti con profit, eh, perché comunque mh, non è così diffuso eh, e comunque sono. sono mh, hai a che fare con persone che, hanno, che non hanno le stesse diciamo, capacità, gli strumenti educativi che puoi avere tu e quindi è una sfida che parte sicuramente da dai da, da professionisti che, che cercano un attimo di, di, di attivarla. E poi vedere nel frattempo, mettendosi un attimo in disparte, un po' come ehm, si relaziona il beneficiario con l'ente, con, con l'artigiano, comunque con, col commerciante, eh, all'interno, diciamo, della dinamica lavorativa. È ovvio che cosa dico quando dico in disparte, che non significa, uh, ok, mh. Viviti l'esperienza e quello che succede, succede, ma è monitorare a distanza e poi cercare un attimo di, ehm, di, di modellare il, il percorso appunto per, per evitare che appunto la, il beneficiario vada per esempio in frustrazione o che sia un percorso non appagante. Cioè bisogna, non bisogna mai dimenticarsi che eh, tutti i discorsi che, che stiamo facendo devono creare eh, un benessere alla persona. Eh, perché se, altrimenti poi si stavano scattando tutta una serie di altre dinamiche che sono disfunzionali eh, per la persona stessa quindi questo è quello che mi sento di dirti non, non approfondisco altro perché perché sono l'esperienza che abbiamo avuto noi. Eh, a livello invece eh, a livello invece territoriale eh, noto che che piano piano eh, le persone con disabilità cognitiva eh, stanno cercando di, di essere riconosciute, di essere anche solo viste e valorizzate eh, sul territorio. Um, non è semplice, è un lavoro continuo, e quindi è giusto che i percorsi come possono essere lo SFA, comunque anche altri percorsi, eh, viaggiano trasversalmente sul territorio. Perché, perché comunque il territorio è un territorio che ha molte potenzialità e permette poi alla persona con disabilità, nel momento in cui esce fuori dal continente dello SFA, di poter eh, eh, viversi, diciamo, libera, liberamente, in maniera autonoma, eh, la propria vita all'interno dello stesso territorio che ha eh, vissuto eh, con un percorso educativo. Perfetto, sì... Grazie anche per questa risposta super completa e in realtà appunto stiamo riallargando il campo per, per un po' andare a chiudere, ci sarebbero un sacco in realtà di, di, di piste, di approfondimento, quindi per ogni cosa che hai detto potremmo scendere dal punto di vista sia professionale che relazionale del gruppo che poi si forma nello SFA, quindi anche tutto il benessere emotivo, mh, relazionale tra la parte sul territorio, che vuol dire enti eh, o organizzazioni nella rete, ma anche il sapersi muovere nel territorio, quindi, è un, è un approccio a, a 360 gradi sul benessere della persona nel territorio. E, ti lancio un po' l'ultima domanda, poi, poi andiamo a chiudere, e, sapendo che appunto siamo eh, disponibili anche a, ad approfondire per chi, per chi ci sta seguendo con, con domande, oppure ci può contattare o può contattare Andrea, magari poi lasciamo appunto i contatti per chi avesse bisogno di più informazioni e volesse entrare in contatto con con la realtà di, di Handicap sulla testa, ehm, quali sono appunto, ritornando appunto, uscendo un po' dalla parte più di, di inserimento professionale, quali sono le, le sfide principali che vedi nel futuro prossimo eh, rispetto, al, rispetto alla vostra organizzazione, che fa parte appunto di un network di organizzazioni che lavorano eh, con e sulla disabilità, quindi sia a livello organizzativo, sia a livello di servizi specifici, sia di sfide che le persone con disabilità devono, devono ancora affrontare e comunque barriere che vengono poste e che quindi devono un po' eh, riuscire a superare o comunque affrontare. Ecco. Allora, guarda, per quanto riguarda noi, noi come ha indicato la testa, erogatori appunto di, di, di servizi educativi, ma anche di servizi non solo educativi, ma anche ricreativi, beh, una delle più grosse sfide di questo periodo è cercare di di rimanere in vita. E il che significa cercare di rimanere in vita, che cosa significa eh, il, il, il provare ad avere una sostenibilità economica che ti permette di poter ehm, avere continuità, progettualità e soprattutto una, eh, una durata molto più ampia nel tempo. Eh, questo perché? Perché, come, come ti stavo, come stavo raccontando all'inizio, con appunto un percorso come può essere lo sfà, ma potrei anche passare a servizi residenziali che hanno una durata limitata nel tempo ma che comunque dura diversi anni il, la chiusura di alcuni servizi implicherebbe dei percorsi che verrebbero chiusi a metà eh, cosa significa? Significa che comunque la persona si troverebbe da un momento all'altro in, diciamo, in una situazione in un limbo temporale in cui non riuscirebbe ad approfondire determinate dinamiche che invece di creano tutta una serie di, di, di, di rapporti e, Stra funzionali e proprio dietro al proprio percorso di autonomia. Quello che va detto è che, una, un de, che, va detto è che per esempio, mh, che per entrare nel dettaglio del nostro servizio SFA, noi siamo accreditati, cioè noi siamo un ente accreditato eh, col Comune di Milano, ma purtroppo le, le liste di attese sono bloccate da circa sei mesi. E Questo che cosa significa? Che gli enti che adesso frequentano il servizio di formazione e l'autonomia da noi, sono tutti enti solventi, quelle famiglie pagano da solventi. E quindi anche qua si aprirebbe un macro tema legato a, ai contributi che non, non, non arrivano e quindi non permettono di poter sperimentare, approfondire determinate altre, altre, altre persone, altre beneficiari. E calcola per esempio che il nostro servizio può accogliere fino a un massimo di 15 beneficiari, ad oggi abbiamo solo 5 beneficiari e perché appunto le abbiamo le liste bloccati. Quindi comunque una sfida anche un po' quella, anche un po' la, diciamo, la, eh, il reperire fondi in diverse, in diverse modalità in diverse forme che, che permettono semplicemente di poter dare continuità ai servizi educativi. Per quanto riguarda invece l'altra la, diciamo, re, realtà area che, che toccavi, che è quella legata più al soggetto, più al beneficiario, eh, sicuramente eh, è legata un po' a quello di discorsi che facevo prima, essere accettato a livello, a livello sociale. Cioè quindi comunque una, una predisposizione molto più ampia di, di, di, di, di inclusione e di, di integrazione. Eh, Molte volte per le persone con disabilità cognitiva che, che per esempio frequentano lo sfacco, quindi stiamo parlando forse l'avevo accennata all'inizio, ma nel caso mi ripeto, sono persone che hanno una disabilità lieve, sono persone giovani, ehm, sono persone che comprendono di avere una difficoltà. E comprendono di avere una difficoltà e comprendono e capiscono anche. Eh, l'importanza che questa difficoltà può, può limitare la, la, la loro, il loro sviluppo, il loro percorso verso l'adultità, ma anche il loro percorso di autodeterminazione. Quindi sicuramente creare una società ancora più accogliente, ancora più aperta, permette di, di, di essere tutti un po' in sinergia. Ci trovi e mi trovi assolutamente, assolutamente d'accordo. Ehm... Io ho finito, ho finito le domande, in realtà ce ne sarebbero molte, ma appunto il formato di questi, di questi dialoghi è di una chiacchierata appunto di 40-45 minuti. Abbiamo messo tantissima carne al fuoco, siamo riusciti a eh, comunque dare un po', delle, per un po degli affondi sui temi, sui temi comunque centrali e ti ringrazio, ti ringrazio molto Andrea per, per averci dedicato questo tempo. È stato per me molto molto interessante, quindi... Grazie ancora, spero sia stato anche per chi, per chi ci ha seguito e per chi poi ci troverà su, su YouTube, sul, sul nostro canale. Quindi grazie ancora. Grazie a te per l'opportunità, perché è sempre interessante. Per me è fondamentale condividere, condividere modalità differenti, ma anche condividere comunque approcci che possono essere solo che arricchenti per, per tutti quanti. Esatto, lo saranno state sicuramente questi, questi, questi 40 minuti per chi, per chi ci ha ascoltato per chi ci sta seguendo vi chiedo di, di rimanere collegati perché adesso ehm, arriverà diciamo un cartello finale che vi eh, introduce poi all'ultimo dialogo che si terrà il 4 maggio eh, appunto con gli enti partner di riga e che chiuderà un po' questo ciclo di eh, approfondimento sul mondo diciamo NIT, inclusione sociale e inclusione lavorativa quindi grazie ancora Andrea e a presto grazie a tutti voi che ci avete seguito